Tutti i candidati chiederemo di sottoscrivere un patto che conterrà i seguenti punti. Primo, il servizio che è la politica intesa in senso alto all'Italia attraverso eh, la presenza in Parlamento non dovrà superare le due legislature, un massimo di dieci anni. Secondo, i candidati si impegnano a votare il dimezzamento del numero dei, candidati, dei parlamentari, scusi. Terzo, eh, i candidati eh, si impegnano a votare per un dimezzamento eh, degli emolumenti che il Parlamento dà ai parlamentari e quarto si impegnano a votare per l'abrogazione eh, del finanziamento della politica.